le cose che ha in bedrock è una cosa verde uno snowman ma che è palestrato sto è palestrato perché c'è uno creeper gigante e dei creeper piccoli ma che non vedendo non ne voglio parlare Okay, le pure <sussurra> Enderman gigante o gigante questo qua l'ho visto a parte ci conosciamo Vabbè. ho visto uh, su Superman, su vabbè. vabbè oggi sono venuto per chararmi come dice per darvi qualche informazione su codesta mod. Mod è una mod mamma mia vabbè partiamo con la sigla E eh, salve! Siamo tornati dopo una bella intro. Questa mod è una mod, come ho detto prima mia è una mod, non sono troppo bravo a parlare. Mentre contiene delle nuove creature ostili Per esempio gli zomboli i mutanti Queste cose che non, non voglio neanche parlarne Dei creeper grossi più grossi che spawnano Creeper piccoli più piccoli Degli scheletri che gli scheletri sono quelli più p di tutti porca di quella porca sono caduto abbiamo degli enderman la han che sono tutti oblunghi cioè mi ricordano il fratello di pipino il breve che è il pipino oblungo poi c'è lo zombie mutante che l'ho già detto che sono stupido poi c'è lo, lo lo snowman tutto palestrato che ha preso troppe proteine ha mangiato troppa carne eh. Questi queste creature si possono creare con il Chemical X che è una sostanza che ti. la lanci su un mob Deve essere per forza uno stile oppure la lanci eh, su, un pigman, un, um, non su un pigman su un pigman. Um, su un maiale e uno, un, un ragno, ma quanto sono brutti ragni, allo stesso tempo per creare sto scorpio. Sullo snowman per creare questo scorpio. Sul Creeper per questo Non credo che qualcuno lo vorrebbe fare Però vabbè Sullo scheletro per fare sto coso Anche se lo scheletro si, si trova nei dungeon pure Un Enderman per fare sto coso Uno zombie mutante che è molto forte Sono zombie ovviamente Però lo zombie mutante Vi consiglio di non farlo mai nella vita pure lo scheletro Perché sono molto forti Per esempio lo, lo lo zombie mutante non può morire se non gli dai fuoco, quindi se non hai un acciarino sei morto, fa una marea di danni. E Invece lo scheletro ha troppa vita, non credo che riuscirete a distruggerlo con uh, una normale ascia di meteorite. Lo so, una normale ascia di meteorite, Sarebbe per forza incantata o oh, non lo so. Poi ci stanno delle armi belle, per esempio l'ulcamer, che è buono, inciantato, fa una marea di danno contro sti cosi, poi l'armatura dello scheletrozzo che sta qui, questa qua, questo qua è il teschio, la capoccia, poi via via via via via via, scusa non si uccide, un ma cosa sta succedendo? Si sono incazzati tutti fra di loro vediamo la battaglia è una battaglia strabiliante ok vabbè fammelo uccidere se ci riesco hanno ah, tipo troppa vita sti sì, cosi beh c'è via c'è via c'è enderman quando ci muori gli ho fatto tipo una quarantina di danni vieni muori la cosa è più resistente di un player tutto inciantato in eterite no, non muore eh, vabbè faccio un taglio quando lo uccido ci rivediamo ecco qua sono riuscito a ucciderlo dopo tipo due ore cioè mi sono stato una quindicina di minuti solamente per uccidere vedete il drop che dà un bel po' di ender per ender per colar ovviamente sì. Un bel po' di ender pearl eh, occhi degli ender Che servono mh, di lanci e vai a trovare una fortezza Ecco uno lo lancia Nelle sto lanciato un bel po' ma a me fa niente Le ender pearl servono per teletrasportare Ma queste cose sono cose di base Quindi tutti le sanno credo Poi Che è successo? No Non è giusto Mi hanno distrutto la bacheca No non ho la bacchetta dei loot dei, dei mob non è giusto Ma ma perché l'ho fatto? Eh si se... poi vabbè Questa qua è un'arma molto buona Fa 3 di danno però ha esplosione quindi è molto buona Te la da eh, il cracker Il cracker col gigante che ora è morto però così credo che sia morto facendo un disastro vabbè è morto qua non c'è più lo zombie mutante non so il perché sono morti tutti tranne questo no oh, no no no no no no via via via comunque è OP quando fa danno esplosione si fa con il tasto destro del mouse il danno esplosione comunque sono scappati tutti hanno scheletro ok lo uccido No, non, non posso uccidere questo cortino mentale, quasi Vabbè eh, Questo è il loot del cracker, poi dappure questo Che è un cracker, cioè un tracker per i minion Ora è mio il minion, non mi può seguire Vedete? Mi sta seguendo Esplode quando vede un nemico tipo No vabbè non, non credo No è tipo un pet come il cane eh, non credo che esplode non l'ho testato ma ho capito che si fa... vabbè questi ho dettagli poi la Stoc scorpio mutante gigante palestrato peggio di non so cosa eh, fa un bel po' di danno non ve lo consiglio proprio di cercare di attaccarlo però uccide gli gli, gli altri creatori ostili tranne i tuoi pet infatti se vanno vicino a lui non lo uccide però uccide lo, lo scheletro lanciando No è mio Minion non è giusto è mio. Era mio Sto coltale Non è giusto Cioè vedete quanto è OP lo scheletro è letteralmente OP Non lo uccide nessuno Ecco perché lui dà una delle armature più forti Cioè Um, è più forte della niterita l'armatura dello scheletro quando ucciso droppa delle parti ma cercherò di ucciderle queste parti si raccolgono così col tasto destro sempre col tasto destro del, eh, dell'hulk hammer si può fare un devasto Lo Così, come lo zombie fa quando attacca una creatura Che lo faccio qua Vedete, è un casino Lo provo su uno zombo, lo a caso No, no Prima prendo questo che vi faccio vedere Quello che fa Prima di tutto lo testo contro uno zombie Fa un rea di danni poi ora vi faccio vedere il mutato zombie. Questo qua dopo avevi fatto una marea. Un dopo avergli fatto una marea di danni. Si atterra, se ora si atterra, mi fa un piacere. Oh atterrati, stiamo facendo una situazione. Oh oh. Atterrati, atterrati, atterro. Ecco Si atterra. Non lo puoi attaccare in questo momento. Lo, non si può uccidere poi si rialza e devi continuare sempre all'infinito però non funzionerà mai per ucciderlo serve per forza l'acciarino o che, che ne so una lava quello che volete quello che volete quindi se questo lo atterrate gli date fuoco e muore vedete si disintegra così funziona, se no non si può uccidere dammi tutti sti frammenti poi ci sono altra rob altre robe che stavano nella cassa a fianco alla bacheca che ora non ci sono più rip per quelle cose che sono le parti che ti danno che ho raccolto io uccidendo lo scheletro che non so come ho ucciso in un colpo mm vabbè lo snowman poi ti droppa le palle di neve il creeper eh, ve l'ho fatto vedere e eh, invece il mutant zombie raramente ma dico molto raramente droppa hammer. Eh, ecco qua quindi ho fatto vedere come si uccidono tutti, tutti allora il più facile da uccidere è il ragnone il più difficile invece lo, lo scheletro e lo zombie sono i più difficili L'Enderman è molto molto difficile, cioè ha troppa vita, 15 minuti buoni con sto martellozzo. Infatti ci sono stati più 15 minuti tipo. Poi il Creeper si ammazza come un normale Creeper con l'arco come volete. Basta che non vi si avvicina a voi, che vi spracella tutto di una bomba nucleare. Dovete fare attenzione molto ai suoi minion. Uh, ora vi faccio vedere come si trasforma. Una creatura... Aspetta, zombie faccio vedere come si trasforma una creatura prendo uno zombie gli lancio tra poco dovrebbe fare effetto gli lancio due per sicurezza ecco qua vedete è, un, è uno zombie incazzato un po' rotto è molto utile per se volete fare uno scherzo ai vostri amici gli menate quando sta combattendo contro uno zombie li menate sta chemical x e... Il vostro amico non esisterà più dalla faccia della terra. Tutto, ho distrutto tutto qua. <ride> Dovrò cambiare mondo. Questo zombie uccide i villager. Ora lo faccio vedere. Un villager molto bello. Ecco, sta andando l'attacco all all'arrembaggio. Si sta incazzando ancora di più. Vedete che sta facendo? sta facendo un disastro, ora dovrebbe saltare molto in alto dovrebbe ma non lo sta facendo, non so che tattica vuole usare ora senza quando sono un villager come vedete è molto veloce a fare il villager di più eh mamma mia assistiamo a questo combattimento di MMA contro un villager che scappa più di una capretta in carriola contro uno zombie mutante ne facciamo pure due così si, si cioè muore in pace ecco qua è, è saltato e il villager non c'è più è il villager di nuovo lo stanno facendo quando si avvicinano troppo ti prendono ti fanno salire in alto tipo di troppo e ti minano giù è mortale è immortale quindi questi qua devono essere uccisi con acqua o se avete altre mod con le armi da fuoco o cose più potenti ora si sono incastrati poi alcune volte generano dei, degli altri zombie come avete potuto vedere che si sono generati per aiutarli però il villager dov'è? Uh, ma il villager è, è Rambo, cioè, ma schiva tutti i colpi. Ma che... È? Vabbè, mando le ciance. Questo video è finito, della prima puntata di codesta serie fatta da me, perché gli altri non gli incolla mai fare niente. e eh, Quindi mettete un like al video, se vi piace iscrivetevi al co nostro comunismo canale. E ci vediamo.